Ciao, sono Marco e benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vedremo come si costruisce una pavimentazione in WPC. Ho deciso di scegliere questo materiale e non il legno per molte ragioni. La principale è per non avere più problemi di manutenzione, visto che devo costruirla a lago eh, fuori dalla ruota. Questo materiale ha innumerevoli vantaggi rispetto al legno. Tanto per iniziare non si deforma, anche se le verghe sono molto lunghe, e non marcisce. Non cambia colore, quindi praticamente eh, zero manutenzione. Eh, non viene attaccato dagli animali, quindi non viene mangiucchiato e non crea muffe. In più è resistentissimo al calpestio e anche se spostate materiali eh, pesanti e li strisciate, non si rovina. E la cosa principale che interessa a me eh, particolarmente, visto che devo usarlo al lago, anche se, se viene bagnato non è scivoloso. Oggi vedremo come si lavora, quindi come lo si lavora, praticamente lo taglieremo e lo assembleremo. Eh, in più creeremo una struttura da posizionare sotto. Io ho deciso di costruire una struttura in ferro, con questo ferro che è un tubolare da 50x50 50 zincato. Quindi eh, lo taglieremo, lo salderemo e in più aggiungeremo dei piedini perché chiaramente il terreno che ho fuori dalla roulotte eh, non è in piano e quindi creeremo... Eh, questi piedini eh, li abiteremo sotto e quando andremo al lago vedremo come si posiziona e come si mette in bolla. E poi, eh, sempre al lago, eh, collegheremo sopra tutti i pannelli. Niente, spero che siate interessati a questo mio tutorial. Ora possiamo partire, speriamo che vi divertiate come io mi sono divertito a costruirlo. Taglieremo il tubolare per fare la nostra pedana a 45 gradi per il perimetro, vedete? Così a 45, prima si salderà tutto il perimetro, poi si fisseranno i tubolari. I tubolari vanno messi o orizzontali o verticali, bisogna prima scegliere come vorremmo posizionare la nostra pedana. Se la pedana eh, verrà posizionata con i, con i pannelli in verticale, noi taglieremo e salderemo il nostro tubolare in orizzontale. Viceversa, se decidiamo di montare la pannellatura orizzontale, monteremo i traversi in modo verticale. Ricordatevi, cosa molto importante che al brico non sanno, e mi sono informato perché volevo sapere l'interasse a quanto si metteva eh, ho trovato un altro ragazzo su un forum che li ha montati si è fatto mandare eh, le istruzioni e le istruzioni dicono che l'interasse non deve superare i 45 cm altrimenti quando spesterete la pannellatura potrà flettere io nel mio caso sono riuscito a lasciare 43 cm la pannellatura viene venduta in due colori quella marrone e quella grigio antracite visto che io devo montarla in un campeggio e la prevalenza è marrone perché ci sono molti alberi, ho deciso di costruirla marrone. e l'ultima doga verrà avvitata, come vedete. Invece le altre saranno montate con le sue clips. Alla fine lasceremo uno spazio di 24 mm, che è lo spessore della doga. Questo perché? Perché poi prenderemo la misura dal terreno fino alla, alla doga e rifileremo un, una barra che useremo come zoccolino. Le viti, come vi dicevo, vanno messe in modo trasversale. Ok, ora siamo pronti per partire e fissare il resto delle doghe con le clips. Queste sono le clips sue originali, vanno inserite così. si agganciano in automatico e poi andranno avvitate. Ora ne monteremo tre o quattro doghe per vedere se il lavoro è semplice. Se il lavoro è semplice finiremo la pedana al lago altrimenti incominceremo a fissarla qua eh, poi la smonteremo e andremo a, montarla, a rimontarla al lago. Purtroppo è iniziato a piovere e non me la sono sentita di proseguire col video. Io la pedana chiaramente l'ho montata lo stesso. Eh, ora però vi farò vedere come si monta qui in officina. Il montaggio è molto semplice. Eh, bisogna usare le squadrette, che sono queste, vedete. Vanno incastrate nella doga e fissata con la vite. E poi ne verrà messa un altro di fianco. Mi raccomando, io adesso userò delle viti zincate, ma voi usate delle viti in acciaio per non avere problemi. In più, chiaramente, vi servirà anche un cacciavite elettrico. Come vedete il montaggio della pedana è molto semplice. Io per una pedana eh, larga 5 metri e alta 2 metri ci ho messo all'incirca un'ora. Eh, L'unico problema sta nel, nel fatto che sotto la pedana il piano deve essere rigido. Quindi bisogna avere una costruzione che sia o in ferro, in legno oppure anche una gettata di cemento. Con una gettata di cemento ci sono i suoi pedini apposta in plastica che sono regolabili. Invece con eh, una struttura in legno o in ferro come l'ho fatta io, eh, come avete visto bisogna creare dei piedini per mettere la pedana in bolla. Chiaramente non dovete metterla in bolla completa, bisogna lasciare un po' di pendenza per fare scorrere l'acqua. Il tutorial sulla pedana finisce qui, spero di essere stato di aiuto per qualcuno, se qualcuno avesse bisogno di qualche chiarimento o qualche informazione me lo scriva pure qui sotto, iscrivetevi al mio canale e buone vacanze!